nel quale ci verranno dette delle cose che al momento rimangono ancora celate, ma che però ci vengono dette attraverso varie, varie forme, no? tipo per esempio attraverso la filmografia, che ovviamente presentata in forma di fantascienza, è chiaro che insomma, noi ce la becchiamo come fantascienza, è finita, ma voglio dire, se noi pensiamo che mh, Superman è stato inventato da due ebrei, il suo nome reale, il suo nome iniziale è Kal-El, El è il singolare di Elohim. Kal significa rapido e leggero, quindi Kal-El, che quando io ero piccolino si chiamava Nembokit, era un El, rapido e leggero, che proveniva da un altro pianeta, più potente degli uomini, ma mortale, esattamente come gli Elohim biblici. Quindi è dagli anni 30 del Novecento che almeno gli ebrei ci stanno mettendo sotto gli occhi e hanno usato appunto il nome, come dire, di Dio per questo. I rivelatori sono quelli che dicono, eh, però ti devo dare delle prove. Io ho lavorato nella base segreta XYZ, io lavoravo nella marina militare così, io ho visto i documenti segreti in cui ci sono gli UFO, io sono contro il governo degli Stati Uniti d'America perché questo governo è un governo che nasconde le cose e invece io mi sono reso conto che bisogna dirle a tutti. Questo è il messaggio del rivelatore moderno, del profeta ufologico moderno. <coughs> Quale credenza dare, credibilità dare a questi signori? Allora si prendono, si mettono tutti in fila e si guarda che cosa tutti questi rivelatori dicono che hanno in comune. La prima cosa che si fa è questa, è una ricerca statistica. E si scopre che tutti dicono sostanzialmente le stesse cose, con delle tonalità differenti. Ma sostanzialmente che? Ci sono gli alieni che... Eh, collaborano con gli Stati Uniti d'America, che nessuno... Gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti sono il popolo eletto, no? gli americani si credono il popolo eletto, una volta gli ebrei si credevano e si credono ancora il popolo eletto, gli americani oggi si credono il popolo eletto, tanto è vero che hanno costruito un fumetto, Nembo Kid, Superman, in cui Superman rappresenta ideicamente l'immagine di Gesù Cristo. <coughs> Superman come Gesù Cristo... Viene dall'alto, ha una famiglia che è nel cielo, fa i miracoli, lotta contro i cattivi, muore e rinasce. Superman è Gesù Cristo americano. Gli americani avevano bisogno di Superman perché loro devono essere il popolo eletto. Questo per dire. Allora oggi abbiamo i rivelatori americani, che erano come i profeti degli ebrei. I liberatori, I liberatori americani dicono che eh, gli alieni ci sono, eh, ci sono degli alieni cattivi, ci sono degli alieni buoni, come dappertutto, però sostanzialmente il governo americano collabora con gli alieni buoni. Poi c'è una parte del governo americano che è cattivo, ed è il governo americano cattivo, di nascosto al governo americano buono, che produce i fenomeni di rapimento alieno. Gli alieni buoni no, sono buoni, è vero che c'è l'area 51 eh, eh, salt lake city mm, non c'è niente lago salato c'è rimasto solo il sale non c'è neanche più il lago eh, ci sono le basi segrete americane eh, dove lì si dice che ci sono gli alieni che collaborano con i militari americani eh, c'è qualcuno che ha portato dei filmati fuori, eh, dove ci sono i cilindri, che noi oggi vediamo in ipnosi regressiva descritti molto bene, bene c'è il filmato in cui si vedono che ci sono degli strani corpi dentro questi cilindri trasparenti, quindi sembra che il tuo informatore ti dica delle cose vere, è vero ci sono gli alieni, è vero vengono da altri pianeti, è vero... Ci sono i piccoli, le EBE, le Entità Biologiche Extraterrestri, si vedono i documenti eh, sui fogli della carta intestata eh, de, de, della Casa Bianca che parlano di queste cose, che sono stati declassificati col Freedom of Information Act americano. Allora è vero, allora ci sono, perché tutti gli informatori dicono questo. Ma gli informatori dicono anche un'altra cosa. Che in fondo gli alieni sono buoni, ci vogliono tanto bene, state attenti eh, non vi diciamo ancora nulla perché il popolo non è all'altezza di capire una cosa del genere, avrebbe un grosso shock non vi preoccupate se vedete degli alieni per la strada state tranquilli, gli alieni sono buoni gli alieni cattivi, se ci sono sicuramente ci saranno verranno combattuti dagli alieni buoni che si sono alleati col governo americano buono cioè solo gli americani che sono fondamentalmente cretini possono credere a una stronzata del genere noi No questo. Cioè ci raccontano tutti la stessa storia Tutti ci raccontano la stessa storia E noi continuiamo a chiudere gli occhi Quando io ero piccolino, siccome sono vecchio C'era Nembokid. Alzi la mano chi è vecchio come me se lo ricorda Adesso si chiama Superman Nembokid è stato inventato negli anni 30 del secolo passato da due ebrei e il suo nome è Kal-El, che in ebraico significa El, rapido e leggero. Suo padre è Jor-El, El di luce o luce di El. è uno che arriva da un altro pianeta, è più forte degli uomini, ma è mortale come gli uomini, esattamente come gli Elohim biblici. Nessuna differenza, nessuna differenza. Da dove arriva? Da Krypton, o Krypton, che in greco significa nascosto, luogo non conosciuto. Salmo 24. Stiamo proprio viaggiando, ma bisogna divertirsi altrimenti. Poi io so cosa mi costano queste cose in rete, eh, però... Salmo 24 è il Salmo che Monsignor Balducci, quel Monsignore del Vaticano che aveva l'incarico di studiare la vita extraterrestre, lo vedete su Youtube, cita come prova del fatto che la Bibbia conosce, conosceva la vita fuori dalla terra. E lui cita i primi versetti. Al Signore appartiene la terra e quanto contiene, l'universo e quanti lo abitano. Quindi con una distinzione netta. Tra la Terra e l'universo e quanti lo abitano. Ma scritto mondo? No, no, è uguale perché è Tebel, quello che vi ho fatto vedere prima. È questo qui, che significa mondo, terra, universo. Il secondo, eh? Il primo è Arez. Il secondo è Tebel. E poi. Salmo 24 finisce con dei versetti che sono, secondo me, straordinari, che stiamo vedendo con il dottor Massimo Barbetta, che è un grande esperto di letteratura rabbinica. Sollevate porte i vostri architravi, innalzatevi porte eterne, perché entra il Signore del Cavodze. Kavod è quell'oggetto col quale Yahweh si spostava e combatteva. Ma chi è questo signore del Kavod? Il forte, l'eroe, l'eroe in battaglia. Sollevate, porte, i vostri architravi, in ebraico e le vostre parti alte. Innalzatevi, porte eterne, perché entra il re del Kavod. Ora qui porte sono chiamate in due modi diversi. Nel primo sono chiamate Sherim, che in inglese viene tradotto con Gates. Nel secondo sono chiamate Petachim le Olam. Ora, Olam è un termine che viene sempre... Tradotto con eterno, se voi prendete il dizionario di ebraico aramaico biblici della Società Biblica Britannica, non ve lo posso far vedere perché è nel blocco che mi hanno rubato, dovrò rifare le fotocopie, che palle. Eh, C'è scritto, l'ho fatto leggere un sacco di volte nelle conferenze: non tradurre con eternità, perché non significa eternità, lo trovate sempre tradotto con eternità, in realtà significa non conosciuto allora qui si dice si dà un ordine verbale alzate porte le vostre parti alte perché entra il re del kavod poi con un, con un termine che in ebraico è al futuro sollevate porte petachim le olam aperture sul non conosciuto le vostre parti alte perché passa il re del kavod quindi ci sono due porte delle porte qui che si aprono, entra il re del Cavod e poi delle porte che si aprono sul non conosciuto, dove passa il re del Cavod. Queste cose qui richiamano i viaggi di Ra, che entrava in un tunnel attraverso delle porte, in quel tunnel viaggiava ad una velocità elevatissima che non dipendeva da lui, e andava a uscire, attraverso altre porte su quello che gli egizi chiamano Amduat cioè il mondo di là che non è il mondo dei morti è il mondo da cui arrivano attraverso queste porte e nel libro La caduta degli dei, il penultimo uscito, quello uscito a luglio ci sono addirittura le zone del cielo dove sono collocate queste porte collocate dai Veda e dicono che l'universo è popolato da almeno 400.000 specie umanoidi, di cui molte sono arrivate qui, o portate qui. La Bibbia, la Bibbia purtroppo non ce lo dice. Perché possiamo ipotizzare che gli Elohim arrivino da un'altra parte? Perché gli Elohim corrispondono a figure di cui parlano popoli di tutti i continenti della Terra, tutti, tutti, Ovviamente li chiamano in modi diversi, ma tutti quegli altri continenti, del, popoli degli altri continenti che hanno scritto libri che per fortuna non sono finiti nelle mani di teologi monoteisti, tutti ci dicono che quelli sono figli delle stelle e che arrivano da certe zone del cielo. Per esempio, ho detto prima che nel libro La caduta degli dei trovate una delle zone del cielo dove chiaramente dichiarato che questi arrivano che si trova all'altezza della spalla destra della costellazione di Orione dove c'è la stella che si chiama Betelgeuse Betel tra l'altro in ebraico significa casa di El Betelgeusa in, in um, arabo significa um, braccio del gigante perché Orione era il, il cacciatore gigante quindi qui c'è Betelgeuse, Bellatrix poi Rigel e Saphir e le tre stelle della cintura di Orione, quindi al -nitaka, al Nilame, mintaka. Qui c'è una zona che in sanscrito viene chiamata mrigashiras, che è un ammasso stellare che significa testa dell'antilope, cioè nel senso che il cacciatore tiene l'antilope morta appoggiata sulla spalla con la testa che, spende, che pende lì. Allora, questa mrigashiras è identificata come una delle porte di provenienza di quelli lì detta chiaramente ed è disegnata, la trova nel libro la, anche la rotta stellare che quelli seguono per arrivare fino sul pianeta Terra spalla destra o spalla destra? destra, cioè per lei che la guarda cioè, sì per me, diciamo io ho messo così che tendo l'arco quindi ho Bellatrix che tende l'arco e Betelgeuse che è questa qui e in sanscrito c'è riferimento a quella spalla destra? È... destra, qui dietro la spalla destra alla massa stellare che si trova qui dietro però dietro, sì. modo... tra 20-25 anni verrà brevettato il teletrasporto attenzione, scusate <ride> eh, hai detto? tra, tra 20-25 anni verrà una... brevettato il è teletrasporto è una previsione alle o è una cosa da insalire? prendetela come volete, è una cosa mia ah, sì, facciamo un applauso a questa fonte, questa... Nel tentativo di trovare fonti di energie alternative, eh, la fisica moderna ha sottolineato una teoria che si chiama eh, punto di zero energia, dove, appunto perché la dualità non esiste, il pieno e il vuoto sono la stessa cosa. Allora, un punto dell'universo dove non c'è niente... Bene, non c'è niente perché non c'è niente o non c'è niente perché c'è tutta la materia e tutta l'antimateria che si annichiliscono tra di loro e io alla fine non vedo niente? Ecco, quello che dice la fisica moderna è che in quel punto dell'universo, in realtà, non è vero che non esiste nulla. Il nulla è solamente la somma del tutto. Si fa capire come eh, il niente e il tutto sono fondamentalmente la stessa cosa. Bene, allora eh, riparto con questa storia dello Zero Point Energy. Ehm, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che eh, il tutto e il niente sono la stessa cosa. Ehm, da questo punto di vista, quindi, creare dei punti del nostro universo virtuale dove c'è un'energia zero, cioè sia l'energia positiva che l'energia negativa si annullano, Mm, vorrebbe dire eh, riuscire a pescare poi in qualche modo tecnologico energia da questo punto a costo zero questo è un po l'aspetto della questione allora ehm, la questione è ehm, la domanda successiva è un'altra eh, io posso creare con un apparecchio uno zero point energy per esempio a milano con un altro apparecchio identico posso creare uno zero point energy a roma se io metto un granello di eh, sale nel primo zero point energy questo in qualche modo da un punto di vista di fisica quantistica sarà metà a Roma e metà a Milano eh, come equazione d'onda quindi se io spengo uno, dei due de uno delle due device eh, il granello comparirà totalmente dall'altra parte questo è un esempio per fare che ne so, la tr trasposizione di materia da un punto all'altro ma la cosa interessante è, quanti zero point energy allora io posso fare? Quanti ne esistono? Si scopre che due zero point energy eh, sono identici o simili? Sono identici. E quanti punti identici esistono nell'universo? Ne esiste solo uno. Non ce ne sono due. Anche se a me nella realtà virtuale appaiono due. Questo che cosa vuol dire? che nell'universo esiste un solo zero point energy. Quindi, quindi se eh, io riesco a trovare, a fare nella mia testa eh, uno zero point energy e un altro tende a fare lo stessa, la stessa cosa nel suo cervello, tutti e due saremo collegati allo stesso zero point energy perché di zero point energy nell'universo ce n'è uno solo. Tutto l'universo risulta essere per la fisica quantistica moderna un unico zero point energy. Quindi io, se riesco a costruire uno zero point energy, per esempio nella mia testa, riesco a vedere eh, quello che vede un'altra persona a milioni di chilometri di distanza perché è come se tutti e due accedessimo allo stesso ed unico punto del cervello e dell'universo. Eh, questo è solo un esempio per farci capire che le nostre menti sono inconsapevolmente tutte collegate tra di loro. Quindi esiste nella nostra molteplicità di visione in realtà una visione unitaria. Se no, che cosa, qual è la differenza? La differenza è se noi siamo consapevoli di questo, la nostra consapevolezza ci fa vedere un universo completamente unificato. Se noi non ne siamo consapevoli, pensiamo di essere 7 miliardi di persone tutte completamente staccate tra di loro quindi lo studio dello zero point energy ci aiuta a capire che la dualità ancora una volta non c'è come fare ad ottenere uno zero point energy nel nostro cervello allora esistono alcuni lavori scientifici di eh, neurofisiologia che mostrano eh, esperimenti fatti di trasmissione di informazione attraverso un cervello eh, che passa questa informazione e va a un altro cervello. Questo prevede, in linea teorica, che si possa creare uno zero point energy all'interno del cervello, perché il nostro cervello è un pezzo di carne, ma sostanzialmente ha tre eh, componenti, che sono la, pinua, la, la pineale, la pituitaria e la carotidea. Una sente il campo magnetico, l'altra risente del campo eh, gravitazionale e l'altra risente del campo elettrico, le uniche tre cose che esistono nell'universo. Se queste tre cose in qualche modo anche chimicamente, riescono a collegarsi insieme, ecco che si può creare quello zero point energy che noi avevamo creato preventivamente con una macchina. Eh, capire e costruire una macchina che ci porta ad ottenere uno zero point energy è importante perché nell'istante in cui noi abbiamo creato la macchina ci accorgiamo che della macchina non ne abbiamo più bisogno. Ma per accorgersene dobbiamo creare una macchina. Ecco come funziona. Allora, qui ci sono oh, eh, due aspetti fondamentali. Il primo è eh, l'aspetto oh, dello zero point energy prevede eh, che esista l'energia negativa. L'energia negativa viene fuori da tutte le formule della fisica, ma la fisica non ne vuole tenere conto. Eh, questo prevede che se l'energia negativa esiste, esiste anche l'antientropia, cioè la sintropia. Quindi quello che si vede in realtà non sarebbe il fatto che il secondo principio della termodinamica non viene ehm, rispettato ma si vede che esiste una antientropia, cioè un'antienergia, che ci fa credere questo. In altre parole, se l'universo è simmetrico ed è diviso in due parti, in una parte, la nostra, il secondo principio della termodinamica ha un certo tipo di validità, e cioè l'entropia aumenta sempre. Nell'altra parte dell'universo l'entropia diminuisce sempre. In realtà la somma dell'entropia dell'universo rimane sempre costante. Allora chi non crede all'energia negativa e poi si trova di fronte a processi sintropici non sa cosa dire e allora potrebbe dire la macchina di cash non funziona perché va contro il secondo principio della termodinamica. Invece non ci va contro il secondo principio della termodinamica. Questo è il primo aspetto dell'osservazione. Esiste un secondo aspetto, che questo è magari per voi sarà un momentino scioccante, e che fa parte dell'esperienza che ho avuto io studiando cash, studiando eh, la macchina del pelizza, eh, che per chi non lo sapesse è quel personaggio che è legato a, alla figura di Majorana anche lui con un progetto di ricerca simile a quello di Keshe e ad anche altri soggetti che fanno ricerca sul, sul, su questi modelli di Zero Point Energy quello che abbiamo scoperto è che questi personaggi avrebbero colloqui interni con un alieno che gli dice come fare le cose e quando uno va a studiare a fondo questi personaggi scopre che in realtà le macchine che loro vogliono costruire solo sotto mentite spoglie vogliono creare uno zero point energy perché in realtà l'alieno che è in questo contesto è un alieno che viene dall'altra parte dell'universo, vuole farci costruire a noi una macchina per riuscire a passare di qua. L'alieno che è fatto di antimateria, di antimassa, di antienergia, di antitutto, non può lavorare con la massa. Eh, siamo noi i costruttori di una macchina che a lui serve. Lui non la può costruire. Sì, sì, no, e beh, la domanda è, è, è, è proprio perché Keshe mi ha suggerito, diciamo così, questa, la domanda su Keshe mi ha suggerito questa cosa. Ehm, l'alieno, dunque, di alieni ce ne sono di tanti tipi. C'è l'alieno che è di questo universo e c'è l'alieno che è dell'altro universo. In questo contesto stiamo parlando dell'alieno che è dell'altro universo quello legato all'universo di antimateria dai discorsi che facevamo sulle ipnosi regressive tanti anni fa veniva fuori che il loro universo loro dicevano, si sta chiudendo e loro devono venire di qua per sopravvivere al di là di che cosa voglia dire questo a livello di fisica eh, questo era il banale discorso che veniva fuori dalla ipnosi. e noi che cosa ci ritroviamo? soggetti che parlano con alieni che gli compaiono in camera o dentro la loro testa, che gli danno le indicazioni di come costruire una macchina, facendo finta che questa macchina serva per salvare l'umanità, ma in realtà è una macchina che trasforma la materia in antimateria e viceversa. Quindi trasforma loro in antiloro permettendogli di venire di qua e questa cosa non mi sembra che sia proprio il caso di farla. Allora però è evidente che l'unica cosa che ci può aiutare a comprendere è la consapevolezza. Se noi siamo consapevoli di questa cosa, e Cash non ne è consapevole, il Pelizza non ne è consapevole, allora possiamo lavorare noi sullo Zero Point Energy e non fare in modo che qualcuno ci dica a noi cosa fare, perché quello che noi stiamo facendo in realtà conviene a qualcun altro. Ecco, quindi benvenga lo Zero Point Energy, però anche se diamo un bel calcio nel culo agli alieni io sono più contento.